Barbara De Rossi torna in Rai, l'appuntamento con reazione a catena. Reazione a catena di sera, arriva Barbara De Rossi, il nuovo impegno. Barbara De Rossi torna in Rai. Questa sera l'attrice romana sarà protagonista di reazione a catena di sera. Il game show di Amadeus torna nel prime time di Rai 1 con la seconda delle tre serate previste. Tra i protagonisti di questa sera, oltre a Barbara De Rossi, anche Francesco Pannofino, Gloria Guida e Sergio Friscia. Dopo la vittoria dei tre denari di lunedì scorso, questa sera le intese a distanza si scontreranno con i parenti stretti. La squadra vincitrice tornerà lunedì prossimo in prima serata su Rai 1 per scontrarsi con i tre denari. Barbara De Rossi supporterà Manuela Cadoni, Francesca Silverio e Valentina Visentin, che si contenderanno la vittoria con Eliana Galletta, Giovanni Spurea e Beatrice Viola. Barbara De Rossi torna così in Rai dopo aver vestito i panni di mentore nella seconda stagione di Selfie e le cose cambiano. L'attrice ha affiancato infatti Vazzanetti nel programma condotto da Simona Ventura. Barbara De Rossi a reazione a catena di sera, il ritorno in Rai e le novità. Nuovo appuntamento con reazione a catena di sera. Amadeus, affiancato da Marco Marzocca, sarà al timone del game show di Rai 1 ogni lunedì sera, fino al 21 agosto. Un doppio appuntamento per lo show della prima rete in onda tutti i giorni dalle 18.45 alle 2.000 e nel prime time del lunedì. Due squadre si sfideranno per contendersi il premio finale, aiutate da personaggi famosi. Tra i VIP protagonisti di Reazione a Catena questa sera ci sarà Barbara De Rossi. Reduce dal terzo indizio su Rete 4, e da selfie su Canale 5, la conduttrice vestirà i panni di giocatrice nel primo time di Rai 1. Giochi di parole, associazioni e caccia al sinonimo giusto, saranno al centro anche della seconda puntata del game show condotto da Amadeus. Reazione a catena di sera, Barbara De Rossi, i nuovi progetti televisivi. Questa sera Barbara De Rossi sarà protagonista del Prime Time di Rai 1 insieme a Francesco Pannofino, Sergio Friscia e Gloria Guida. L'attrice romana a reazione a catena di sera accompagnerà la squadra delle Intese a distanza, che sfideranno i parenti stretti. Lunedì scorso Lorella Cuccarini, protagonista di reazione a catena di sera, ha accompagnato i tre denari alla vittoria. Barbara De Rossi è stata impegnata in teatro in questi giorni, con lo spettacolo Coro di Donna e Uomo, mentre a settembre dovrebbe tornare al timone del terzo indizio su Rete 4. Nel frattempo ferve l'attesa per questa sera e per il ritorno in TV della conduttrice romana, che si metterà alla prova nel prime time di Rai 1.